La pianta no. sembrava prendere l'energia dal mio corpo e distribuirla a tutte le altre piante. Finalmente, qualcosa di interessante. Qualcuno ha perso del tempo a incidere questi segni sulla superficie. Ma guarda lì un'altra asta. Vorrei saperne il perché. Un'altra asta? Wow, wow un qualcuno fico. ha perso del tempo, eh? È come dire: un'altra di queste aste. come incisi. dire: qualcuno ha perso del tempo a scrivere Cosa un libro. Bacchette magiche, bastoni, mazze. Forse un tipo di videogioco. <ride> Un tipo di una, una bomba a mano. Eh. Ok, prendi la lastra. Prendi la lastra. Sì, prendiamo la lastra. Assomiglia a una di quelle lastre di controllo che abbiamo trovato. Esatto, quella la puoi mettere sul triangolo che abbiamo visto dall'altra parte. Questo, questo qua, vero? Perfetto, si. Sì. Poi prima di aprire le porte, con i dildi colorati che abbiamo trovato per terra eh? io proponere di andare giù per la caverna tu nel buio usiamo la luce ma secondo me non ti serve ma visto che l'ha accesa e invece eh? Si... Eh? dopo devi flexare wow attenzione per ora nessuna forma di vita Ma veramente si è infilato in questo tunnel buio? Mi sono slogato un polso. Di qualcosa pensato. bisogna morire eh. Ma un'ombra? Un'ombra? Eh, un ah... No. Ma questa musica è così evocativa? Cos'è questa cosa? C è porta tenuta stagna pulsante che fico bellissimo posso entrare la zona tra queste due stanze è a tenuta stagna a farlo qui eh, Sì, ok ah ok Se <ride> sembra lei che tocca comando. Mm, ok. Ah, attenzione, questa parte me la ricordo. Forse è qua che bisogna mettere le... i dildi, i butt plug. Scrivi, scrivi, scrivi quiz once. Scrivi quiz once. Sì. Sì, fa qualcosa. Sta facendo cose. Fa da solo. Non sto toccando. Sei tu. Vi ho creato il sense of wonder Wow Finestra Vedo tante tunnel sottomarini oh, Che partendo finestra. tutti da quell'enorme isola centrale Arrivano alle isole minori Le isole minori che avevamo visto all'inizio Quando siamo atterrati C'era l'isola centrale E 5 ah. piselloni Sì, sì, sì, sì no, ah sì, forse si sì. è un cristallo vitale ok è un cristallo vitale e perché questo è spento? Questo è ne manca vita. uno è un cristallo, vit è un cristallo vitale mm. e eh, dobbiamo scoprirlo non ci sta non ci sta, non ci sta ah no, non posso usarli qua no, no, non sono qui, quelli lì servono per aprire sta, le porte mm, ok basta, non possiamo fare nulla qua mi sembra di capire Usciamo e allora andiamo a prendere... Torniamo indietro. Andiamo giù per il, per il tunnel. La... No, il tunnel. Andiamo rampa. sulla rampa. Tocca tutto. Uh, guarda come si allarga il che roba. Si scende qua. Uh, che figata è più vecchio Sicuro qui per terra troveremo qualcosa. Fa caldo qui. E laggiù è luminoso. Ok, tocca un po' dappertutto. Sconnetto che si tratta della Comandante, sì. sono tuo padre. Noo! Tutto quello che mi tocca fare adesso. Mm. Oppure la p. Wow. Ah! Bene! Oppure quella che. oppure, oppure stai zitto che fai più bella figura. Giusto. Potrebbe essere utile un manuale operativo. Ah, c'è qualcosa qua. Forse una mappa. Potrebbe essere un utile un manuale operativo eh. Un bel Ma stai zitto? Juke box bicchiere di vino, Jukebox, cosa stai dicendo? Stai piaci prenderlo? Riprenditi Boston eh esatto. Cosa ho appena toccato? Ma scusatemi un attimo. Ho toccato cosa a caso sì. si è aperto un pannello. ho, ho, spento, ho spento la stanza bravo, bravissimo. E sotto? No, sotto funziona ancora tutto. C'è un segnale qui, ma non è chiaro. Esatto. Cos'è questa no, cosa? Mi e fa tutto da solo. È una bussola. Ah, c'è anche un barello di controllo qua. Okay. Eh. Cos'è? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. cos'è sta cosa? calmati è tipo mastermind che cos'è l'altro pannello lì quello a fianco questo non serve a nulla niente sei tornato su sto coso ma è questo lo voglio assolutamente cosa ha toccato? eh? eh? ma che cosa ha cazzo? aspetta aspetta aspetta io farei una cosa di questo tipo testerei sì. i movimenti dei pulsanti esatto perché abbiamo questo e poi me ne controllo. andrei fuori dal cacchio perché secondo me passiamo tutta la sera qua chi è che butta i soldi cos'è questo cinese che, but... che fa così con i soldi no, allora pulsanti in alto a sinistra scrivi allora aspetta facciamo così li disegno con dovizioni okay. particolari Benissimo. Allora sono allora. tre da un lato e, da, e, e quattro dall'altro. Quindi io sì, li rinominerei sì. partendo da in alto: no. No, signore. a Adesso sinistra. Uno. Siete pronti? Siete pronti? Siete Uno. E guarda che è follia questa! Eh. Quello, quello dove <ride> sei tu è uno. Poi sì, vai sì. sotto e sarà due. Per queste due. Allora lui legge come i giapponesi. Non legge come gli occidentali. Perfetto. Uno, esatto. Due, poi poi c'è tre. Bravissimo. Okay. Poi benissimo. andiamo sull'altra colonna e avremo quattro. Aspetta, ma a partire dall'alto o dal basso? Dall'alto avremo 4. Okay. Sì. Poi avremo 5, che è quello più a destra. Esattamente come i giapponesi. Poi avremo 6. E quello in basso sarà 7. Va bene, va bene. Non voglio Quindi, niente. così. Ne faccio uno 1. Ah, ok. 1. Non, non succede nulla. Cosa non fa niente. Clicco. Non, niente. Sì, e non appare tutto nulla. bloccato. Il secondo? Se... Viola. Lancialo. No, Lancialo. Lancia il drone. Ah, con solo uno? Sì, sì, perché secondo me poi non lo capiamo. Vediamo cosa succede. Lancio il drone, vediamo cosa succede. Se in chat non siete d'accordo, cambiate l'angolo. State zitti, esatto. <ride> allora, scende giù, in centro, e va a sinistra di uno. Perché l'ho visto Perfetto. fare uno scattino. Sinistra, uno. Poi, pulsante 3. Dove sei andato? Ha eliminato il viola. Quindi potrebbe essere... Aspetta, aspetta. Se io ne aggiungo un po'. Cosa succede? Li elimina tutti. Mm. E da Beh. solo... E da solo non fa niente. Potrebbe essere come l'uno. Fammi vedere. Metto quattro viola e premo l'uno. Ne elimina solo uno. Perfetto. Allora, l'uno il... è il l'andu. E il 3 è il... Cioè, <ride> c'è una divinità indiana. Adesso vado sul 4, che è quello in alto, a destra. Esatto. Ok. Adesso andiamo una alla volta, quindi esco, faccio ripartire. È azzurro. Avvincente, è vero ragazzi? Mamma mia. Ma questo è il metodo scientifico. Cosa fa? È andato su di uno? Sì. È andato su di uno. Up, uno. Adesso, adesso, facciamo come faccio io quando devo costruire qualcosa. Tipo un mobile Ikea. Guardo. Chiamo un tecnico specializzato. No, aspetta, guardo i pezzi che ho e non leggo le istruzioni, capisco tutto da solo. Pronti? No, no, no. Aspetta, aspetta, aspetta, no, no, no, no, no, no, perché poi. loro non sono mai stati a casa tua, non sanno che casino hai sui mobili. Mobili attaccati sul soffitto. Entrare a casa di Marco dopo che ha montato i mobili dell'IKEA è come stare in un quadro di Dechirico. Chirico. A questo punto, se questo è sinistra e questo è sopra. Perché non, non vuoi provare cosa è 5, 6 Aspetta. e 7? Se questo è sinistra e questo è sopra, secondo me questo è sotto e questo e? è destra. Quello centrale non ho idea di cosa sia. Dai lancia e vediamo cosa succede giallo verde. Quello centrale potrebbe essere un tasto azione. Adesso lo premo. Vediamo se fa sotto destra azione. Azione potrebbe anche non fare niente Se non è nel punto in cui deve essere sì, l'azione però... vediamo Allora, arriva al centro Sotto, destra eh? eh? La lente in basso a sinistra Quindi io vado a sinistra di Anzi vado giù di 1 Poi vado a sinistra di 4 e vediamo dove arriviamo Senza fare azioni Esatto Giù di 1, no, giù di 2 e sinistra di 5, allora, perfetto. Secondo me così è troppo semplice. Così è troppo semplice? Così è troppo semplice? Sì, esatto. Così è troppo semplice. Il prisma qua, torna su da solo. Allora, giù, eccolo qua. Ok, no. la sta prendendo, perfetto. Di no. già? La tira avuto. su. Se l'è inculata. Ha incollato la lente, eh, ok. Mm. Quindi devi fartela sganciare da qualche parte. La lente me la devo far sganciare quindi devi dargli delle azioni adesso. Aspetta, pulsante azione. Però io qua devo mettere: non solo torna su di 8, devo mettere torna su di 16. Eh. E <ride> <ride> <ride> sei di Brescia di colpo, <ride> torna su di 16 e si fermerà. Eh, ma non sono 16 quelli era un, era un limite suo vediamo invece quello che diceva Master Giullare cioè metterlo in una delle posizioni per deviare un raggio vediamo che, dove sono le posizioni allora ecco qua Uno allora questi Se mi sembrano tutti attivi forse sono ai confini dell'inferno forse possiamo deviarne una ma eh, cosa me ne faccio di deviarne una? Sì, prego. Tu hai il pannello di controllo lì a sinistra, giusto? Ah, attenzione! Guardate dove sto andando. Qua mi, da, mi dice lente. Eh. Qua fessura per lente. Lente? Lente? Eh, qua bisogna metterlo. Fessura per lente. Esatto. esatto. Quindi bisogna fare in modo che arrivi lì. Eh, esatto, il raggio di sinistra non converge. Mm. Ah... Bene, va okay, bene, azione vai. Vediamo dove arriva. Allora, scende perfettamente, va a sinistra, giusto. Eccolo qua, Mollala Oh no, Ok, ci ha messo un po', però era giusto, perfetto. Bene, adesso che abbiamo attivato tutto questo, penso che dobbiamo lasciare accesa la fonte energetica e tornare su. un attimo. A cosa serviva tra l'altro questa fonte energetica? Ma scusami, assolutamente, ma, perdonami, sì, eh. ma adesso la lente è lì, è al suo posto? Sì, è al suo posto e eh, la fonte energetica è correttamente attivata. Oh, ok. Perfetto.